Grazie Presidente. L'ordine del giorno che il Movimento 5 Stelle ha presentato eh, riguarda la disciplina alcuni indirizzi che noi abbiamo ritenuto opportuno eh, fornire alla Giunta per quanto riguarda il punto, eh, numero, eh, il punto numero 8 insomma, della, del, del deliberato. In particolare vengono, vengono disciplinate con questo ordine del giorno un po' quelle che saranno le linee guida che il Movimento 5 Stelle eh, nelle prossime settimane presenterà in aula in relazione ai processi partecipativi. Ora, noi sappiamo che a Roma i processi partecipativi sono stati eh, disciplinati eh, attraverso diversi regolamenti, uno di questi è per dire il eh, regolamento 57 del 2006 che riguarda in particolar modo l'urbanistica, ma nel nuovo eh, statuto che è stato approvato con la delibera numero 5 del 30 gennaio 2018, e 18 sono stati introdotti nuovi strumenti di partecipazione, quali ad esempio il bilancio partecipativo e altre forme di consultazione che sono appunto altri processi partecipativi. Sulla base anche di un esame che abbiamo fatto delle altre città e degli standard internazionali per quanto riguarda i processi partecipativi abbiamo fornito alla Giunta alcuni indirizzi che può quindi valutare insomma, nella predisposizione del provvedimento attuativo legato al processo partecipativo che riguarda le somme fino a un limite di 16 milioni di euro che sono. Eh, questa amministrazione con la sottoscrizione eh, appunto, eh, potrà, venire, eh, in, eh, potrà venire in possesso e quindi potrà intuitare nel bilancio eh, capitolino. Eh, quali sono questi principi sul processo partecipativo che noi intendiamo portare avanti su tutti i processi partecipativi di Roma Capitale? Il primo, chi, è, chi partecipa? Chi saranno i soggetti titolati a partecipare a questo processo partecipativo? Prima di tutto saranno direttamente tutti coloro che sono residenti nell'ottavo municipio proprio perché gli interventi delle opere, degli interventi urbanistici o comunque delle opere che si potranno realizzare eh, dovrà essere eh, tutta diciamo, la cittadinanza a poter votare online quelli che saranno gli interventi da realizzare ma il processo avrà un avvio questo avvio sarà attraverso una selezione casuale dei partecipanti in questo modo la cittadinanza, questa è la democrazia diretta pura Presidente, così come la democrazia diretta ateniese, noi faremo, daremo la possibilità a 50-100 persone, non abbiamo scritto il numero proprio per dare la possibilità alla Giunta di valutare qual è il numero più idoneo, ma questa è la democrazia diretta pura dove a estrazione dei residenti di quel territorio potranno partecipare, raccogliere tutte le istanze che arriveranno attraverso la rete e che saranno dei progetti dell'amministrazione e a quel punto sottoporle alla votazione online di tutti coloro che sono residenti nell'ottavo municipio. Barcellona, Madrid, Parigi, le grandi capitali europee già si comportano così, Presidente, non vedo perché il Movimento 5 Stelle non debba fare, non debba fare lo stesso a Roma. Per quanto riguarda, per quanto riguarda Presidente, anche le attività che devono essere fatte sul territorio abbiamo anche dato indirizzo perché ci sono delle realtà che noi ovviamente riconosciamo e di tutti gli stakeholder pubblici o privati che sono all'interno di quel territorio hanno interesse a poter partecipare ma non decidere Presidente perché come abbiamo detto la decisione spetta a tutti i residenti dell'ottavo municipio Presidente e sarà dato, diciamo, deve essere data opportuna Ehm, opportuna audizione a queste realtà per poter portare anche loro dei contributi costruttivi e produttivi all'interno di questo processo. E in ultimo, in relazione a quelle che dovranno essere le linee guida che, al quale diciamo, questo processo partecipativo dovrà ispirarsi, abbiamo previsto che ci, sia, diciamo, delle, ci siano delle linee guida da parte dell'amministrazione e della Giunta proprio per riuscire a canalizzare all'interno di, di, di queste macro aree di questi macro temi le opere gli interventi di per, fino a una, una somma che abbiamo detto di 16 milioni di euro. Ovviamente dobbiamo dare l'opportunità a tutta la cittadinanza di partecipare su questo va detto che l'assessorato Roma Semplice dall'inizio della consigliatura ha attivato i cosiddetti punti Roma Facili all'interno anche di biblioteche o comunque centri anziani per garantire la possibilità la possibilità a chi non ha accesso al web di potersi iscrivere e utilizzare eh, gli strumenti informatici. In Estonia di fatto tutti i servizi digital, tutti i servizi della pubblica amministrazione sono digitalizzati. Questo è una realtà che fa parte di altri paesi europei e non vedo perché a Roma, Roma non debba aspirare a tanto e non debba aspirare a quelle che sono le migliori esperienze esistenti sul tema della democrazia diretta e partecipativa e ovviamente l'amministrazione dovrà garantire il necessario supporto un informativo e informatico anche per la valutazione tecnica ovviamente di ammissibilità delle proposte che arriveranno e per garantire così come avviene nelle altre città la possibilità di votare all'esito di questo processo online tutti gli interventi che potranno eh, cadere su quel territorio. Questo è l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Grazie,